Essendo già in contatto con l'ambito ospedaliero, è un mondo che mi ha sempre affascinato e quindi volevo appunto portare il mio contributo. E aderendo al progetto oh, mi sono messo in gioco e cercherò di rispettare i miei impegni. Voglio dare una mano in una realtà come può essere quella del soccorso e penso che questa esperienza possa aumentare il mio bagaglio culturale. Ho scelto di fare il servizio civile per avere l'opportunità di essere costantemente in supporto a chi assiste e aiuta la cittadinanza. Ho scelto il servizio civile per cercare di aiutare il più possibile i disabili e gli anziani. Cioè, mi aspetto di migliorare comunque le attività che ho già svolto e di conoscere nuove persone partecipare al bando per rendermi utile visto soprattutto il periodo di, di pandemia che stiamo passando anziché stare a casa preferisco rendermi utile in qualche modo e mi aspetto di imparare qualcosa e che mi possa tornare utile anche in futuro cioè averlo come una formazione mia personale